sai quali sono i 5 indicatori macroeconomici lagging più importanti da guardare se vuoi scoprire quali sono ti consiglio di guardare il video fino alla fine perché oggi parliamo proprio di questo e inoltre ti consiglio anche di iscriverti al canale perché nelle prossime settimane faremo uscire dei video in cui andremo a spiegare meglio diciamo in modo più specifico ognuno degli indicatori di cui parliamo oggi e ognuno degli indicatori di cui abbiamo parlato nel video precedente di questa playlist detto questo possiamo procedere la premessa per parlare di questo argomento è che gli indicatori lagging sono praticamente quegli indicatori che ci dicono a posteriori quello che è successo in una determinata economia quindi ci dicono oggi quello che l'economia ha fatto nel tempo precedente invece gli indicatori leading che sono gli indicatori di cui abbiamo parlato nei video precedenti sono quegli indicatori che ci dicono una potenziale previsione di quello che potrebbe accadere ecco fissato di nuovo questo concetto ma tuttavia vi consiglio di guardare anche i video precedenti di questa playlist per avere più chiaro ciò di cui stiamo parlando ma fissato questo torniamo sugli indicatori lagging e parliamo dei 5 più importanti il primo indicatore da guardare è il PIL quindi il prodotto interno lordo che è la misura che ci dice il valore monetario di tutti i prodotti e tutti i servizi che vengono prodotti in un determinato paese è un dato questo molto utile per capire intanto l'andamento di una stessa economia per esempio tra un anno e l'altro infatti possiamo osservare degli aumenti del pil oppure delle riduzioni del pil e possiamo osservarli sia su base trimestrale che su base annuale ma è importante anche per confrontare una certa economia quindi il pil per esempio dell'italia con un altro paese quindi con un'altra economia con quindi il PIL di una qualunque altra nazione e questo è utile perché ci può aiutare a capire uno l'andamento quindi e due fare confronti tra le diverse economie su cui investire il secondo dato macroeconomico lagging che vi consiglio di guardare è l'inflazione in quanto ci dice e ci indica un eventuale aumento generalizzato del livello dei prezzi ed è un indicatore lagging che quindi ci dice qualcosa a posteriori siccome è determinata solitamente o da una crescita economica oppure al contrario da una decrescita economica il terzo indicatore che vi consiglio di guardare invece è l'andamento delle valute infatti una valuta indica la stabilità di un'economia e la fiducia che gli investitori e le persone in generale danno a una certa economia o meglio a un certo stato e la forza e la stabilità delle valute le, la consideriamo un indicatore lagging in quanto ci dice gli effetti che le politiche proprio a livello politico degli stati e anche a livello economico hanno sul paese e sull'economia di cui parliamo il quarto indicatore sono le statistiche sull'occupazione in quanto l'occupazione rappresenta un indicatore veramente fondamentale e vi consiglio di guardarlo molto attentamente in quanto se abbiamo dei dati sull'occupazione in crescita per un periodo abbastanza prolungato di tempo questo indica che l'economia sta andando bene e viceversa indica che l'economia sta andando male se il tasso di occupazione cala nel tempo tra l'altro un, una cosa molto interessante da osservare è quando c'è un forte calo dell'occupazione in un certo momento per esempio successivo comunque a un calo nel tempo perché indica delle cose molto negative per l'economia cioè che le imprese hanno perso la fiducia in un'eventuale ripresa e quindi hanno deciso di tagliare il personale e quindi di conseguenza ridurre i costi per far fronte a un periodo probabilmente negativo per l'economia nel lungo periodo. Ed è eccoci ora che arriviamo all'ultimo indicatore lagging che vi consiglio di guardare che coincide banalmente con i prezzi delle materie prime infatti questo è un parametro molto importante da osservare e tra parentesi vi dico anche che è strettamente collegato con, con l'inflazione che era il secondo che avevamo visto e i prezzi quindi delle materie prime sono importanti perché indicano una, una variazione in termini di domanda nel senso che se c'è più domanda è facile che i prezzi aumentino e se c'è meno domanda in fratto è facile che i prezzi diminuiscano quindi spesso un aumento delle, del costo delle materie prime indica un miglioramento dell'economia e al contrario un calo del prezzo delle materie prime indica un calo del, dell'economia quindi con questo vi ho detto quali sono i 5 indicatori lagging più importanti da guardare e nel video precedente vi ho spiegato quali sono invece i 6 indicatori leading più importanti da guardare quindi prima di concludere vi invito veramente a guardare anche i due video precedenti di questa playlist perché in uno vi spiego che cosa sono gli indicatori macroeconomici e perché è importante guardarli e nell'altro invece vi spiego appunto quali sono i sei indicatori leading più importanti da osservare quindi vi consiglio veramente di andarli a vedere e vi consiglio anche di iscrivervi al canale perché nei prossimi video vedremo uno ad uno gli indicatori di cui abbiamo parlato quindi andremo ad analizzare proprio nel dettaglio ognuno degli indicatori visti ora prima di Concludere ti invito anche a lasciare un like se il video ti è piaciuto, ti invito a venirmi a trovare sul mio canale YouTube dove invece parlo di business, parlo di marketing, marketing strategico, sviluppo dei business eccetera eccetera. Quindi se ti va ti invito a farci un salto. Io in ogni caso quindi ti auguro un buon proseguimento, ci vediamo al prossimo video, grazie ancora, ciao a tutti.